Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale Dio Art. Allora, la mia idea è fare una vespa, questo insetto, che sia fluorescente, che dia la sensazione che stia per esplodere. E mi sono tirato giù questa vespa e niente, partiamo, vediamo cosa salta fuori. Allora prendiamo il nostro Vespone, andiamo su seleziona, soggetto, una volta che abbiamo ottenuto il contorno clicchiamo qui, tac, il gioco è fatto. Abbiamo tolto anche una zampa alla nostra Vespa ma ce ne freghiamo, puliamo innanzitutto quello che è rimasto con la gomma. In questo caso ragazzi vi serve una tavoletta grafica perché col mouse impazzite. Ok, adesso aggiungiamo un livello. Prendiamo la nostra pen tool, il nostro strumento e penna. Andiamo a delineare i contorni. Uh, non c'è bisogno per quello che voglio fare di, di essere proprio precisi. Quindi uh, io vado molto veloce e tendo un po' a tirare via qui. Mm, cerco di stare incollato ma non... non è una cosa ecco non è che dobbiamo fare un lavoro così preciso velocizziamo il filmato se no si fa notte il tracciato aggiungiamo adesso un livello e io mi vado a cercare adesso un, un colore che assomiglia un po alla parte del pungiglione quindi questo arancione e uh, andando molto morbido con la penna eh, iniziamo a delineare tutto il contorno però insomma non dobbiamo essere precisi eh? per quello che vedrete alla fine la precisione insomma non è dovuta io anche qui velocizzo il filmato siccome non voglio questo effetto questo bianco così sparato probabilmente ho fatto un errore lo voglio un pochino più sfumato quindi ehm, prendo la gomma vado molto morbido anche qui e tendo a sfumare un po proprio il contorno del del tracciato che avevo fatto precedentemente filtro andiamo su controllo sfocatura gaussian blur se lo avete in inglese e andiamo un po a cercarci la sfumatura che è più adatta al nostro alla nostra idea quindi io gli do un 18 poi voglio sfumare anche la traccia la traccia sottostante leggermente eh. rimango qui su un valore di 4 si sì perfetto ok adesso ragazzi ho bisogno di accenderlo prendiamo uno strumento curve qui in basso e andiamo un po a cercare un contrasto adatto all'immagine che ho in mente dunque dobbiamo rendere fluorescente la vespa dobbiamo dargli fuoco accenderla però devo stare attento a non bruciarlo quindi in questo caso come si dice si va un po' a braccio cioè quando il mio occhio è soddisfatto mi fermo così è troppo esasperato però lo voglio ecco lo voglio un po' esasperare senza bruciarlo del tutto eh. Ecco, perfetto così lasciamolo così. Ok, eh, adesso io porto il livello che avevo sopra, lo metto sotto perché voglio accendere più. Prendiamo un tono morbido e eh, diamo un'opacità intorno sì, al 61. Va benissimo, vediamo un po'. Mm, no, C'è qualcosa che non torna. Vediamo un po'. Va bene, no, deve essere più bianca perché eh, voglio questa striscia luminosa voglio un po' una luce nascosta dietro e ora devo magari devo stare attento a dosarla magari dopo posso giocare sempre con le curve e qui anche qui si va ragazzi a occhio adesso spalmo un po' di bianco e poi vediamo però l'effetto mi piace magari lo vado un po' a correggere sempre vado un po' a correggere sempre un po' il contrasto ecco così potrebbe essere bene bene si sì, scuriamo un po adesso eh, con il contagocce mi vado un po' a rubare questo giallo e come vedete ho, ho, ho aggiunto un livello e voglio più giallo voglio dare più giallo questo giallo tenue al calabrone quindi andiamo un po' a spalmarlo rimanendo su un'opacità di del 50 per cento 47 quello che è ragazzi ci tengo a sottolineare il fatto che non è cioè, non, non ho la presunzione di fare nessun cioè non è un corso questo ecco è solamente una condivisione del mio lavoro creativo che faccio tutti i giorni sia con la musica che con eh, i miei cartoni animati con le mie copertine lo voglio condividere con voi quindi eh, anzi perdonatemi se non ho la conoscenza tecnica di tutto quello che cerco adesso è un effetto sorpresa quindi mi gioco un po' vediamo se con colore scherma ma io credo che questo sia il miglior compromesso raggiunto bene adesso andiamo a giocare con la saturazione bene ora voglio rendere tutto più omogeneo e quindi sfoco maggiormente il tutto perché noterete che come mi muovo su questo raggio d'azione io riesco poi a illuminare o meno il soggetto bene Uh, dunque, adesso uh, aggiungiamo un livello e quello che dobbiamo fare è prendere il nostro pennello e andare a colorare del, della stessa tonalità di giallo. Andare a colorare tutti i riflessi naturali del corpo del nostro calabrone. Quindi dove vediamo che c'è un po' di, di lucido, dove ci sono dei riflessi bianchi, noi andiamo con, con il nostro pennello a tingerli, a dipingerli. E qui è un lavoro molto così. Ci vuole passione. dobbiamo un po migliorare i dettagli C ho bisogno di, di, di aumentare i riflessi quindi diamo un po di bianco Fuoco, diamo fuoco a questo pungiglione. Un bel rosso acceso, secondo me. Serve un bel rosso acceso. Sì, un arancione rosso, rosso arancione così. Ecco qua. Forse un po' troppo, ma vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Sicuramente eh, facendo questo lavoro mi vado a coprire tutti i dettagli, quindi ho bisogno di... Lì farli spuntare fuori quindi ora sicuramente l'abbiamo acceso ma quello che c'è da fare sicuramente è andare un pochino a tirare fuori i dettagli quindi mi riprendo il bianco e vado un pochino a, un po a tirare fuori i dettagli le venature di questo pungiglione e andiamo avanti a così, perfetto. Allora, io eh, intanto vi spiego che precedentemente, perché voglio questo effetto, un po' svaroschi di questo calabrone, mi sono tirato giù dei file eh, dei JPEG di jpeg di, di effetti glitter, che poi andrò a sovrapporre sopra questo calabrone. È lì che dovrebbe venire la magia. lo tiriamo fuori eccolo bene ora ce lo andiamo a posizionare in qualche modo anche perché qui c'è un tavolino non, non so cosa cazzo sia questo. bene stiracchiamolo un po e andiamo a fare la magia dunque qui dobbiamo rifare come abbiamo fatto all'inizio del lavoro riprendere il nostro pennello la nostra penna e rifare tutto il tracciato Quindi bisogna armarsi di grande pazienza perché bisogna rifare completamente il calabrone da capo e quindi con grande pazienza ripartiamo da zero e vai velocizziamo il filmato sennò diventa anche qui um, veramente un, un delirio ciao a dopo alziamo la musica adesso uh, tasto destro crea selezione uh, accendiamo riattiviamo il glitter ce lo sistemiamo cerchiamo di trovare la posizione adatta quella che più ci aggrada e dopo aggiungiamo un livello aggiungiamo un livello togliamo il glitter ed ecco il nostro effetto bene ora chiaramente è di una è veramente finto però anche qui giocare è veramente importante come importante avere tempo per farlo perché ci puoi passare la giornata eh? se nulla da fare è fantastico ma se hai la giornata piena di impegni beh devi sforzarti e mettere in pausa ok credo che questo può essere una soluzione vediamo andiamo facciamo un po mm. si sì, potrebbe essere non lo so sicuramente devo sfumare contorni perché perché viene un effetto come se fosse un carta di giornale ritagliata attorno al calabrone quindi dobbiamo rendere la cosa molto naturale quindi andiamo a sfumare con la gomma a cancellare leggermente tutto il contorno di questo calabrone andiamone un altro, facciamo un CTRL C, CTRL V, lo sovrapponiamo io qui, non capisco perché tutte le volte mi si sposta, se qualcuno di bravo, di molto più bravo di me, Ma ovviamente ci vuole poco essere più bravo di me, so, sa dirmelo. faccio un CTRL C, CTRL V e mi si sposta sempre, vabbè, ok, qui l'abbiamo sommato e anche qui andiamo a giocare, Facciamolo così e voglio rendere tutto più brillante quindi aggiungiamo ancora del glitter e ricominciamo da capo ci posizioniamo come vedete non è eh, molto definito cioè questi jpeg che mi sono preso non sono così definiti ma non importa perché la finalità che voglio raggiungere è solamente di far esplodere questa vespa quindi il nostro strumento penna, iniziamo da capo, probabilmente eh, aumenterò di velocità tutto questo filmato perché sarebbe veramente un incubo farvelo vedere alla velocità normale e partiamo c ctrl v ho velocizzato tutta questa parte perché era identica a quella precedente non è un tutorial non, non sono in grado io di fare nessun tipo di tutorial voglio condividere con voi la creazione di questa copertina e ora scegliamo il livello su cui lavorare no meglio lavorare forse su quello sopra perché quello sotto in realtà l'avevo già fatto dunque vediamo schiarisci eh, qual è l'effetto migliore anche perché poi aggiungo opacità magari io lo sparerei un pochino e poi aggiungiamo opacità tipo il sovrappone mi sembra un po il miglior compromesso si sì. 42 però mi viene sempre questo effetto tipo decoupage un no? tipo un ri... proprio ritagliato con le forbici quindi voglio sfumare un po con la gomma leggero leggero cancellare un po i contorni perché mi viene questo effetto troppo troppo ritagliato velocizziamo questa parte va bene eh, creiamo una parte una cartella di raggruppiamo creiamo una cartella dei glitter di questi due glitter perché eh, il valore dell'opacità magari così lo controllo qui scriviamo glitter per ricordarci che questo gruppo 2 ok Vedi, sì, me lo tolgo quando voglio e gli diamo un'opacità del 60%. Dunque, adesso mm, facciamo l'occhio. Mm, mi ero esportato un glitter black, velocizziamo tutto. una cosa molto importante è creare i riflessi, apriamo un livello, andiamo di giallo, poi dopo bianco, qui schiacciamo bene e questa parte ragazzi la velocizziamo perché sono tante, devo fare tanti riflessi. E li mettiamo un po' così dove più ci aggrada. adesso ragazzi iniziamo a far bruciare questa Vespa eh, i file JPEG che mi sono scaricato sono di pessima qualità ma non mi interessa infatti sono molto piccoli come vedete non mi interessa perché mi servono solamente per dare questo effetto di fiammata generale <ride> consentitemi il termine fiammata generale magari ci becchiamo alla fine del video qui mm, avrò un'oretta di lavoro forse meno forse una mezz'oretta non lo so vediamo che mi serve per diffondere questa luminescenza generale Così è fantastico ragazzi. L'ho beccato. Ne metto un altro. Copio in collo. Me lo posiziono per bene. Eccolo qui. Wow. Colore brucia. Bene. Facciamo un pochino. Perfetto. A me così mi fa impazzire. Eh. Che sia una bomba atomica. Era proprio quello che volevo. Altro glitter. Cosa mi piace mi piace qualsiasi cosa colore più chiaro forse brucia lineare o colore più scuro secondo me sono quelli giusti eh? oh, dissolvi ecco dissolvi mm. si sì, dissolve il migliore Bene, ragazzi uh, questo mi sembra la migliore il miglior compromesso ed è veramente così mi piace un casino non sono certo del valore dell'opacità ma secondo me forse lo abbassiamo un po perché se la sparo tutta fa un casino secondo me ovviamente non va sparata quindi lo abbassiamo un pochino 5% e dai ci salutiamo qui, ciao!